e niente cioè niente e che niente allora per dire niente comunque sia ci deve essere se, ci deve essere un cazzo di recinto eh sì perché devi allora devi limitare la zona per sapere che lì dentro non c'è niente allora Uh, quindi, quindi recintare e sapere che fuori da quel recinto non c'è niente, ma c'è tutto. Il niente è dentro. E come fai a sapere che proprio lì c'è niente e là c'è tutto? O che prima lì c'era qualcuno, qualcosa lì dentro, quindi non c'era niente, c'era qualcuno o qualcosa, e fuori non c'era tutto, c'era quasi tutto, perché mancava quel qualcuno, qualcosa che era dentro quel recinto. Prendiamo il caso che quel qualcuno, qualcosa esca da quel recinto. Se qualcuno uscirà da solo, a meno che non lo vengano a prendere perché ha commesso un qualcosa, un reato, ma la, in quel caso l'avrebbe commesso fuori o dentro il recinto? Se l'ha commesso fuori, poi è entrato nel niente, niente materiale. A volte c'è anche un niente psicologico. È, mm, è in cui ti crei un recinto, si crea un recinto per invisibile. Sì, il niente psicologico se, ti crei un reato, ti senti in colpa fino a sentirti una nullità. Star, star, starà registrando. Boh. E se invece è qualcosa che sta lì dentro e eh, non si muove da sola, a meno che non è robotica, ma robotica c'è sempre qualcuno da fuori, magari col telecomando, che adesso non andiamo proprio a ingabuiarci troppo. Eh. Stiamo sulla semplicità. Dunque, se c'è qualcosa dentro quel recinto, che ancora non è niente, perché c'è qualcosa, è quasi niente. E fuori è quasi tutto. Come fa quella cosa ad andare fuori? da niente per entrare nel tutto e per uscire da quasi niente per entrare nel quasi tutto e poi anche sta cosa qua il quasi tutto diventa tutto quando quando quella cosa sta per entrare nel quasi tutto è tutto grazie